buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vi parlo del cavolo nero di toscana questo è un ortaggio invernale veramente eccezionale se avete poco spazio nell'orto un paio di queste piante vi possono risolvere un problema grosso che è quello dell'approvvigionamento periodico di un qualcosa di buono veramente buono da mangiare e che si presta veramente a un sacco di ricette su questo noi in italia non ci batte nessuno allora ve ne parlo dopo la sigla allora il cavolo nero di Toscana questa è una pianta che appartiene alla famiglia delle crucifere è una pianta molto rustica occorrono poche cure ma importanti per farla venire su bene adesso cominciamo a vedere innanzitutto il periodo di semina allora la semina si può fare in semenzaio in estate e si possono trapiantare le piantine a settembre vi lascio qui il calendario di semina che lo trovate anche sul blog visto che è una pianta abbastanza esigente in termini di concimazione il terreno ideale eh, guardate dopo ve ne parlo, ecco qui la colpevole. Terreno ideale di questo ortaggio è un terreno sciolto, non ha ristagni idrici ed è ricco di sostanza organica, quindi va interrato qualche settimana prima del compost maturo o dello stallatico pellettato, o dello stallatico maturo. La cosa migliore sarebbe del compost, il compost in lombrico se ce l'avete e una volta messa a dimora va fatto un minimo di pacciamatura. Io qui l'avevo già fatta, vedete, questa è paglia che ho messo ormai sarà un mesetto fa. Adesso rifaccio la pacciamatura con della paglia nuova. Il sesto di impianto prevede 50 cm tra le piantine circa un metro tra le file è una pianta che si sviluppa in altezza arriva anche a un metro di altezza buono buono resiste moltissimo al freddo questa arriva fino a meno 10 non soffre ha una sorta di patina impermeabile sulle foglie quindi l'acqua forma delle gocce e vi scorre sopra quindi non assorbe umidità è una pianta veramente incredibile perché a differenza degli altri cavoli quelli che coltiviamo normalmente in inverno questa non forma una palla cavolfiore la verza e quant'altro ma si raccolgono e si mangiano semplicemente le foglie si raccolgono dal basso ne tolgo via un paio perché è ora per me di cominciare a raccoglierle non sono belle ma sono di un buono con queste ci si fa la ribollita si possono far saltare in padella e aggiungere due salsicce tagliate si possono fare con i fagioli è una pianta veramente invernale dà un gusto eccezionale a tutte le pietanze il colore verde che vedete il verde scuro è perché è ricca di clorofilla e contiene veramente un sacco di vitamine sali minerali e quant'altro è una pianta che non può mancare nell'orto vi dicevo se avete un orto piccolino con due o tre di queste si raccolgono le foglie scalare e potete veramente fare la differenza e cominciare a mangiare qualcosa di sano giorno per giorno visto che ha una crescita abbastanza sostenuta io negli anni scorsi sono riuscito anche a portarmene da un anno all'altro soffro nel caldo ovviamente ma se riuscite a ombreggiarle d'estate non c'è un caldo torrido come abbiamo avuto quest'anno con buone probabilità questa passa l'estate e arriva all'inverno dopo poi gli si dà una potata e le riparte dunque malattie importanti questa soffre di peronospora soprattutto e oidio ma io adesso non ho avuto quel tipo di attacchi ciò che mi ha dato veramente fastidio ecco guardate sono le lumache vedete come riducono le prime foglie poi ho messo del ferramol in punti strategici ho risolto un po il problema tanto è vero che le altre foglie vedete non sono state toccate ora rifaccio un altro trattamento col ferramol perché ho visto una lumachina, ve l'ho fatta vedere prima. Per chi non l'avesse visto gli altri video, perché uso il ferramol? Perché è un fosfato ferrico naturale, presente in natura, solo che in concentrazioni maggiori. Le lumache vengono attratte e muoiono purtroppo. Però non è un lumachicida chimico, non è mortale per gli altri animali domestici, cani e gatti potrebbero mangiarlo, eh, anche gli uccellini. Quindi è selettivo, colpisce soltanto le lumache. Ecco, guardate questa foglia. Come le riducono nel giro di pochi giorni. Allora la pianta tende a sedersi e a piegarsi. Per ovviare a questo problema si possono infilare delle canne nel terreno e tenerla alta, così si ha anche il vantaggio che le foglie non toccano per terra. Il terreno deve essere sempre umido, non bagnato e non asciutto. Umido. Adesso vediamo sotto la pacciamatura che terreno troviamo. Eccolo qua. Queste è quelle che ho tagliato prima. ecco qui vedete avevo messo della segatura di legna, legna vergine contro le rumache, qualcosa ha fatto ma per i miracoli, bisogna rivolgersi altrove, <ride> allora il terreno è abbastanza asciutto, quindi adesso io metto la pacciamatura, avvio l'irrigazione a goccia e do un po' di acqua a queste povere piante, io uso della semplice paglia, l'ho trovata finalmente qui vicino a un prezzo onesto, 2 euro a balletta allora è bello la pacciamatura che mantiene l'umidità nel terreno e non fa crescere gli infestanti. La cosa negativa è che purtroppo vi si annidano le lumache e altri parassiti e quindi è una lotta continua. Però d'altronde se vogliamo far biologico questo lo dobbiamo mettere in conto. Voilà! Il cavolo nero non può mancare sulle nostre tavole, come vi dicevo è un ortaggio eccezionale. Se le condizioni sono corrette lui continua a rigettare, a rigettare, tirare tirar fuori nuove foglie. E lo possiamo cucinare veramente in mille modi diversi. Spero che questo video vi sia stato utile. Siamo a ottobre, se non avete fatto la semina potete comprare le piantine, il clima è buono. La pianta parte subito se ci sono le condizioni ideali. Non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, è il suo periodo. Quindi se volete iniziare adesso la coltivazione siete leggermente in ritardo perché andrebbe messo giù a settembre. Ma se il clima tiene, siete ancora in tempo a provare a coltivare questa pianta eccezionale. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.